Palesio e Giovanna Giordano. Cinzia, torinese, Cinzia Palesio è torinese. Dopo la maturità classica si è laureata in lettere e in indirizzo storico, ha insegnato nelle scuole medie inferiori e superiori e guida turistica e è di tantissimi volumi ed è la fondatrice del gruppo torinese Se non ora quando. Giovanna uh, una Giordano, una delle. una delle fondatrici. Giovanna Giordano è torinese ma anche canadese. Eh, dopo la maturità, maturità classica si è lavorato in Scienze dell'Informazione, dopo anni di lavoro eh, in grandi aziende in Canada sulla telecomunicazione, ha pubblicato Maledetta Informatica, e, a voi la parola e eh, grazie di essere qui a raccontarci dell'informatica femminile. Che cos'è questo libro che abbiamo scritto insieme? Eh, l'unione di competenze differenti, eh, la mia, l'interesse per la storia e per la storia di genere, cioè la storia delle donne, e per Giovanna l'interesse della storia eh, di genere delle donne e soprattutto le sue competenze informatiche. Eh, il tutto è nato durante una passeggiata in montagna, noi chiacchieriamo molto, eh, lei aveva già fatto una serie di presentazioni eh, relative a personaggi dell'informatica. io ho scoperto che esisteva la Dallas Day grazie a Giovanna qualche, qualche anno fa e eh, abbiamo deciso di eh, scrivere insieme questo libro che appunto racconta delle storie sconosciute o poco note, che sono storie di donne che hanno fatto, veniva già detto prima nel, nel primo intervento che è stato fatto, ehm, raccontano, l'informatica abbia una componente fortissima, femminile, ma che non è eh, conosciuta. Non è conosciuta perché non è narrata è come tutte le cose che non vengono raccontate, non vengono nominate, ovviamente poi non si conoscono. Quindi il nostro libro nasce proprio da, eh, questo, eh, da questa volontà di narrare delle storie poco, eh, poco note. Ehm, Ecco, esatto, allora i personaggi eh, sono tantissimi, eh, siamo qui perché vabbè di Ada si è già parlato, ne eh, ha già parlato prima, eh, prima lei, famosa per essere la figlia di Lord Byron, anche se, e qui va detto, eh, lui scrisse una bellissima poesia per la nascita della figlia peccato che la madre fosse costretta a scapparsene di casa con la bambina di un mese perché lui è un grande poeta ma per altri versi sì, proprio non, non, uh, un modello uh, di paternità uh, di genitorialità, genitorialità responsabile come diremmo oggi eh, non solo Ada ma Ada è sicuramente la, uh, così, uh, un punto di riferimento in un passato molto lontano in un passato dove le donne eh, non avevano eh, possibilità di eh, sviluppare certe competenze, soprattutto... ...due cose su Ada. Sì. Direi due cose, aggiungerei, non tanto sulla storia di Ada, eh, ma quanto su qualcosa che dobbiamo ad Ada, e in particolare qualcosa che abbiamo visto l'altro ieri, con molta emozione. Siamo state intervistate dalla RAI all'Accademia delle Scienze, e abbiamo visto le schede perforate che erano quelle usate da Charles Babbage insomma metà 2800 ed erano eh, l'invenzione delle schede perforate che sono state usate per codificare i programmi quindi per insegnare ai computer a fare le cose eh, so, sono durate fino agli anni Ottanta e abbiamo visto questi esemplari proprio all'Accademia delle Scienze Grossa emozione, gli scritti sì. originali di Charles Babbage, il testo di Ben è francese e queste schede eh, di vari formati in questo ambiente. Ecco, l'invenzione delle schede perforate, l'intuizione, soprattutto, questa è stata utilizzata nei ma è una cosa che si deve a ad Dada. Eh, così come si deve a ad Dada, non solo il primo programma per calcolare i numeri di Bernoulli, che qualche matematico in sala sa cosa sono. Sì. Eh, ma anche si deve ad l'intuizione assolutamente geniale, che era solo sua, del fatto che un calcolatore sarebbe stato in grado non solo di trattare grandezze numeriche, come pensavano gli uomini, no? questa farà delle equazioni differenziali difficili, lei capì che avrebbe trattato delle grandezze, che avrebbe potuto trattare delle grandezze che non erano per loro natura numerica, ad esempio dei suoni o delle immagini. Quindi in qualche maniera aveva intuito un futuro multimediale perché aveva capito che con un calcolatore si sarebbe anche potuto mandare le fotografie via Whatsapp. Eh? Cioè in qualche maniera... Sì, partendo sempre da Ada, eh, dobbiamo anche ricordare che eh, sarà solamente molto tempo dopo, così come la macchina di Berge sarà poi realizzata tempo dopo, sarà poi solo molto tempo dopo. Eh, dopo tutte le scoperte eh, legate anche agli studi in ambito militare durante la seconda guerra mondiale che verranno poi realizzati quelli che noi chiamiamo computer a tutti gli effetti. Comunque questa storia è ricca di personaggi femminili che come si diceva eh, molto spesso sono sconosciuti, personaggi femminili che hanno sfidato le convenzioni, che hanno sfidato i luoghi comuni. Nelle storie di queste donne che sono molte, soprattutto per quelle eh, più anziani, nate a fine ottocento, ma fino agli anni 30 e 40, eh, nelle biografie di cui io mi sono occupata, perché Giovanna si è occupata della parte più tecnica ovviamente, che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato la eh, difficoltà iniziale, eh, addirittura la beffa per le prime, per poter frequentare, e accedere a università che erano considerate maschili, l'ingegneria, la matematica, l'informatica non esisteva ancora, negli Stati Uniti verrà eh, attribuito il primo eh, dottorato in informatica nel 1964, quindi insomma in anni molto eh, vicino a eh, noi. Quindi questa sfida di questi luoghi comuni, la prima ingegnera è che Ha viene... attribuito a una suora il primo piano esatto. di in informatica fu attribuito a una suora in, in questa così carrellata attraverso la storia arriviamo proprio agli anni della seconda guerra mondiale. Eh, computer inizialmente non indicava la macchina che si chiamava computer, le computer erano queste signore, erano delle calcolatrici umane che vengono assunte in massa dall'esercito americano durante la seconda guerra mondiale dopo quando gli uomini vanno a combattere eh, e le donne ovviamente, una storia che si ripete, c'era già stata durante la prima guerra mondiale, ma questo è un altro argomento, eh, vengono chiamate e sono chiamate proprio computer. Il, eh, alcune di queste poi dopo la guerra verranno mandate a casa, altre continueranno a lavorare ad esempio in questo progetto che è il progetto americano per il primo grande elaboratore. Eh, queste signore, queste fotografie che voi vedete, vengono eh, scoperte, riportate alla luce negli anni 70 perché una storica americana eh, inizia ad indagare sul ruolo delle donne negli anni 70, sono gli anni del femminismo, che non è una parolaccia, ma siamo qui e votiamo grazie alle femministe, eh, trova queste fotografie e comincia a chiedere in giro chi sono queste signore, le viene risposto che sono delle modelle e sono state messe lì per abbellire e addolcire la fotografia queste signore hanno tutto un, tutte un nome e sono delle scienziate, erano delle matematiche, delle ingegnere delle scienziate che lavoravano alla, eh, progetto, eh, al progetto ENI. E noi abbiamo diviso, come si fa andare avanti, ecco è scienziata, ecco, eh, questo è un personaggio ieri ho, fatto, ieri ho fatto una lezione, ieri mattina ho fatto una lezione in una scuola superiore e ho chiesto come immaginavano. Uno dice, persone che si dedica all'informatica, come le immagini e mi dicevano, ma lì sul computer, gli occhiali spessi E poi ho fatto vedere questa fotografia. Questa signora era la donna più bella del mondo. Era austriaca, si chiama Eli Lamar, era austriaca ed era scappata era ingegneria ed era scappata dall'Austria durante il periodo nazista. Ed è andata in America ed era talmente bella che ha avuto la sfiga che era subito che non scritto a Hollywood. E quindi non poteva fare ingegnere perché doveva fare l'attrice. Cioè era, era, era proprio considerata la più bella, aveva avuto sette mariti. Eh, Tormentata, ecco. Aveva avuto una vita anche tormentata per tanti versi, però è, era così, è quella che ha fatto il primo film di Nudo che tra l'altro sarà, eh, sì. sarà proiettato a Torino a novembre, c'è cioè una, una versione restaurata sarà proiettata a Torino. Il primo film che si è una schiena nuda al buio integrato: Grande Scandalo Venezia 34. E allora, dato che era così impegnata a fare questi film da, da, da Grandiva. Solo nel tempo libero poteva dedicarsi all'ingegneria. Grazie a un'amicizia con un musicista avevano studiato un sistema per la trasmissione ispirandosi anche a tutta la propagazione del suono, a, una trasmissione, a un sistema per propagare le informazioni in assenza di fili. Quindi in qualche maniera lei è la, la bisnonda del wireless. C'è stata una complicata storia di brevetti per cui per molti anni non è stato adottato, il sistema non è stato adottato dagli Stati Uniti d'America, se non durante lo sbarco a Cuba, quando è appena scaduto il brevetto. Quindi stata, però lei è quella che ha messo le basi del wireless. E a lei dobbiamo qualcosa se oggi andiamo, andiamo così, insomma, in giro senza fini. Poi magari eh, ah, sì, abbiamo organizzato, organizzato questa è bella, la presentazione io, che eh, abbiamo portato ah, sì. alle scuole possiamo, con questo montaggio. Allora, di abbiamo, sì, abbiamo parlato di, di eh, matematiche, ad Aolores, abbiamo eh, parlato eh, di eh, studiose, abbiamo parlato di un'attrice. Tra queste signore ci sono due premi Turing, che okay. sono, sono tutte due matematiche, eh, il premio Turing e il premio Nobel che equivalente al premio Nobel, però i loro nomi sono praticamente eh, sconosciuti, queste di epoche differenti. E di formazione, perché questa è l'altra caratteristica interessante che eh, caratterizza tutte queste, queste donne. Il fatto di avere una formazione scientifica, ma non solo, lei di formazione è una linguista. È stata una lieva non diretta di Wittgenstein, è una studiosa che viene assunta a Oxford proprio per le sue competenze in ambito linguistico e è la fondatrice della linguistica computazionale, quella che porterà alla realizzazione, Giovanna correggimi se mi si sbaglio sul tecnico, okay. alla realizzazione di quei programmi che hanno poi permesso di realizzare ad esempio i traduttori che forse tutti utilizziamo sul computer oppure quei programmi che quando noi cerchiamo qualcosa con google altra vicenda che ha una donna come protagonista e scriviamo delle parole sbagliate sotto ci scrivono forse stavi cercando no? quindi è qualcosa che noi utilizziamo tutti i giorni ma che non sappiamo Abbia avuto un'origine al, al femminile. Ingegnere, qui ce ne sono moltissime, questa ad esempio è la prima, nata nel 1883, la prima laureata in ingegneria negli Stati Uniti e non fu facile per lei ovviamente frequentare l'università, quasi tutte le storie di queste donne hanno un altro elemento comune, sono state fortemente spinte dai genitori, soprattutto dalle madri, eh, nel, eh, nella, nella sua biografia abbiamo visto come la madre, alla madre fossero stati impediti degli studi di tipo scientifico e quindi lei avesse fortemente spinto per fare in modo che questa ragazza continuasse. Questo è un personaggio, personaggio dell'anno avrebbe dovuto essere, e quanti di voi hanno sentito il nome di Margaret Hamilton quest'anno? ecco eh, due su due, magnifico tre. Allora quest'anno abbiamo sentito in tutte le salse eh, la storia della conquista della Luna nel luglio del 1969 gli astronauti arrivano sulla Luna ma se, come poi abbiamo scritto, gli astronauti sono arrivati sulla Luna e non abbiamo tanti pezzettini d'astronauta sparsi nello spazio, il tutto è dovuto a questa signora a questa Margaret Hamilton che era, eh, diventa, la direttrice del eh, programma di software che, di, di bordo per le missioni Apollo. E eh, lei aveva eh, proprio nel suo metodo di lavoro eh, sempre la necessità di verificare che quello che eh, veniva realizzato, quindi che il programma, fosse a prova d'errore. E qui eh, lo racconta lei stessa, le era successo, lei aveva una figlia piccola, era da sola, eh, lavorava in questi laboratori e eh, spesso si doveva portare la bambina al seguito. E un giorno mentre stava lavorando questa bambina eh, tocca qualcosa che manda eh, in tilt il programma. E lei intuisce che se una bambina accidentalmente ha bloccato un programma, questo poteva succedere anche mentre si era in orbita, mentre... Eh, si stava facendo una missione di particolare, è morto il microfono sì. ma posso parlare anche così? Eh, eh, e quindi chiede alla NASA di poter eh, aggiungere al suo eh, programma di lavoro anche eh, delle ricerche per poter eh, si verificare no, l'impossibilità dell'errore, però le viene negato il finanziamento. Lei continua lo stesso e che cosa succede? Forse ve lo ricordate perché l'abbiamo visto. Quando gli astronauti arrivano a tre minuti eh, dall'allunaggio, eh, il computer di bordo va in tilt perché sta ricevendo troppe informazioni, ma lei aveva studiato un sistema che a fronte di questo problema di eccesso, di carico di, io le chiamo, informazioni eh, il computer disinserisse quelle non necessarie alla funzione primaria che in quel momento era l'allunaggio e quindi da terra a questi signori viene risposto andate pure e loro arrivano e quindi se il primo uomo è andato sulla luna dobbiamo ringraziare Margaret Hennel Pensiamo che un altro tratto, Cinzia giustamente ha detto che un tratto che contraddistingue queste donne è di essere state supportate dalla famiglia eh, e l'altro è avere una formazione non esclusivamente di tipo tecnico questo lo troviamo in molti casi. Aggiungerei anche che erano tutte donne con molto coraggio con molta voglia di andare avanti comunque sbattendosene allegramente di tante, eh, di tante storie. Non volevo... Cercando... Allora, mi veniva in mente quella signora sotto che si chiama Parisa Talui, una ragazza giovane, eh, che è una esperta di, di cyber security, di sicurezza informatica, eh, che prende, eh, osservando la mania che hanno gli uomini di avere dei biglietti da visita con un sacco di titoli, il director di cui va espresso di là, non è di su di giù, eh, si è fatta stampare un biglietto da visita in cui ha scritto principessa degli hacker e usa quello <ride> e, e con questo va, ma ah, no, questa sotto era Sofia, quella è una studiosa ah, no. di microprocessori nata Roger e se vogliamo parlare di persone che avevano eh, voglia di, eh, che avevano voglia di andare al di là delle regole imposte Grace Hopper si arruolò nella Marina americana perché nel 1942 lei aveva già 30 passaggi ma voleva fare qualcosa di positivo per il suo paese, oltre che fare la professoressa di matematica a New York. Si arruolò in Marina, ma era vecchia, piccola e magra, e quindi su, su una nave non la mettono subito, la metteranno poi molto dopo. Eh, ma dato che avevano deciso di costruire un computer. Da una parte c'erano le, le ragazze dell'Egnac, in Marina c'era questo, hanno detto, vabbè, visto che sei brava in matematica, vai, vai a casa al computer. E lei è una che eh, fece dei lavori importanti sulla concezione del primo sistema operativo. avere un grande sviluppo nei computer se non si adottavano dei linguaggi più semplici per gli umani, perché a quel tempo bisognava programmare usando il linguaggio della macchina, che è molto ostico e richiede giustamente per una macchina e non per degli esseri umani. Quindi inventò il primo eh, linguaggio più vicino a quello umano, il COBOL e il relativo compilatore, cioè un programma in grado di tradurre il linguaggio umano da quello quello del calcolatore e a lei si deve anche il termine bug che eh, bug significa insetto e viene, il termine viene usato e tradotto malamente in italiano con bacco quando un programma ha un malfunzionamento, c'è cioè, cioè, un bacco cioè un barco alla mega 337 perché un giorno in cui il programma non funzionava il computer non funzionava lei andò a ravanare nel, nelle schede e trovò quella falena che mise nel, nel diario di bordo e di lì il termine vacuo però lei era una appunto che diceva la nave del porto è sicura ma le navi non sono fatte per andare per stare in porto andate per mare aperto quindi sono tutte donne che hanno dei tratti di coraggio notevole ci sono anche donne che hanno, si sono date da fare per altre donne eh, per esempio c'è Anita Borg che ha fatto tutta una rete di sostegno molto tra l'altro molto giovane Anita Borg è una ricercatrice, non vero più sulle MIT o Harvard. No. Sì, ce l'abbiamo torna e chiedevo. Lei è una di quelle che qua. fece gli studi sulla mail, fece studi alle, nei primi tempi di internet eh, sulla mail e poi creò un sistema che si chiama SISTER, con la UI, sì, SISTERS, che, che è tuttora vivo, ci si può scrivere, che è una mailing list di donne, fece una sì. grossa rete di supporto alle donne nelle discipline STEM. Eh, Quest'altra ha una storia, una storia è una una storie, Lei non è, ecco, alcune sono delle scienziate, sono delle informatiche pure, eh, dell'ingegnere. Sì, dell questa ha una formazione giuridica, è un'avvocata di origine indiana, con un, Altro elemento comune, molte di queste hanno delle storie molto difficili. Eh, Edi Lamar fugge dall'Europa in guerra perché è ebrea, eh, altre sono figlie e nipoti di emigranti. Eh, lei anche, i suoi genitori erano indiani, erano due ingegneri indiani che lavoravano in Uganda ai tempi di, di Amin. Fuggono con le bambine piccole, arrivano negli Stati Uniti, lei diventa avvocata partecipa alla campagna elettorale di sostegno democratica, sostegno di Kerry, poi sosterrà la Clinton e poi sarà la rappresentante del suo distretto per, eh, per la campagna di Barack Obama e in questo periodo lei si occupa di scuola, di scuola e di eh, formazione eh, scolastica dei bambini le fasce della scuola, quella che noi chiamiamo primaria e secondaria di primo livello, e che cosa scopre? Beh, scopre che, parliamo di scuola pubblica, eh, che eh, in alcune scuole i bambini hanno a disposizione computer, attrezzature fantastiche, in altre assolutamente no. E scopre anche che a parte la fase iniziale, i primi due anni, di scuola, eh, a partire dai 7-8 anni i bambini e le bambine sviluppano, ma condizionati da modelli culturali, eh, atteggiamenti diversi nelle discipline scientifiche o di altro genere. E quindi si inventa un programma che inizialmente è un programma di 6 eh, settimane per 8 scuole negli Stati Uniti, che quindi raccoglie centinaia di ragazzine e lo intitola Girls Who Code, ragazze che codificano, ragazze che si dedicano appunto alla, al calcolo, alla matematica. Adesso è un programma che è diventato un programma mondiale, sono stati scritti tutta una serie di libri destinati proprio alle, non solo alle ragazze, ma soprattutto alle ragazze per, attraverso degli esempi virtuosi di eh, donne che sono diventate astronaute, scienziate, che hanno avuto un ruolo importante, eh, colmino quella, così, quel, quella differenza, insomma osino ad essere eh, più coraggiose. Il suo motto è imparate a non essere perfette, ma siate coraggiose. Degli studi internazionali eh, hanno dimostrato come, eh, ad esempio, le donne quando rispondono alle domande di lavoro, quando mandano un curriculum, il loro curriculum è molto difficilmente eh, diverso da quello che è eh, richiesto nella lista di, di lavoro. Cioè è, eh, circa, risponde a circa non meno dell'80% delle richieste. Curriculum maschili che vengono poi analizzati. Molto spesso non arrivano al 50% di eh, correttezza, potremmo dire. E questo che cosa vuol dire? Che c'è poco coraggio. Quindi il suo programma è un programma che vuole essere uno stimolo, alla, eh, un invito alle ragazze a osare, un invito a eh, osare anche a iscriversi, a togliere quegli stereotipi che dicono che la matematica non è eh, una... Eh, materia per le ragazze, pensate che grazie proprio ad eh, alcune donne che partecipano a questo programma, la Mattel che è la casa produttrice della Barbie ha dovuto ritirare dal commercio una Barbie, di quelle parlanti che dicevano che la matematica non è eh, la, la matematica è troppo difficile no? quindi sono piccoli no, eh, riferimenti che però poi a lungo andare scavano, eh, scavano delle voragini e quindi eh, fanno sì che ehm, ci siano queste diseguaglianze molto forti. Ecco, forse direi concludiamo così lasciamo tempo agli altri. Il nostro libro che cosa vuole essere? Vuole essere un testo divulgativo ovviamente che racconta storie di donne che attraverso la competenza, lo studio che sono gli elementi fondamentali soprattutto in questi tempi dove... Il millantato credito è molto di moda, comunque la competenza, lo studio, la determinazione e il coraggio sono fondamentali e possono costituire degli esempi virtuosi per le nuove generazioni, non solo per le ragazze ma anche per i ragazzi.